Metti sì, tu cringe, cringe, cringe please No Ci sta no sto cazzo like like no, so we balan Bravo Sì ma so più avete di farci Allora <ride> <ride> Ma io non gioco da tipo tanto Nope Da tipo tanto Oh, Dio Nope Ud Dead No Vai, vai, vai, guarda con lo tantan, tantan, tantan, tantan, non tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, lo tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, tantan, lo tantan, tantan, tantan, lo tantan, tantan, tantan, Basta! <ride> Sta fermo! Continua a spararmi, piccoglione! Potevo fare 200 kill! Le stammazzano. Non devi muoverti, fatta <ride> <parto> di merda! <ride> Oddio, 293 avevamo contro. Vai, ma adesso te sei 9, troviamo i 9, vaffanculo! Deranka! <ride> Così se troviamo quelli schifosi! Hey eh, ma. Ciao amico Do you speak English? I'm And French! Bonsoir Je suis français e je parlo la Francia <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mi Bliat Sta fermo Dead Madonna Cristo <laughs> Vai, vai rompiamo il coglione. Madonna il dio. No. Ti do un chiafon che ti faccio finire a Milano di un' <laughs> Rushy rush rushy long Go my friend No Oddio Ma hai rubato la kill bastardo Vai vai piazza piazza Piazza Centro eh ah. Short Come il cazzo di Switz Rush be rush be rush be Rush be my friend uh, Go b go B Oh ma no, stai good. registrando Certo Guarda guarda guarda guarda guarda Cosa sei birro? Plantato È eh, eh, porte P Porte di casa mia o casa tua Dead. Ma Mado no. Basta! Allora, eh, siccome ieri sono andato a fare un pagino praticamente, no, sono andato in cucina e mentre andavo in cucina <tosil> ho <fting> riscontrato un grossissimo problema. Kick orange, kick orange, please. Eh, Ma no, sono io l'orange! Ma cosa fai? Fai eh, no potrei dire eh. no no no No io ho votato sì No no no no no no no no io no, ho detto no, sì. no, no. no no no please. Please no no Non no no no più no no no no no no no non comprarlo più delle... comunque. Non fare la merda, non comprarlo perché mm -hmm. poi perdiamo. <laughs> ah no, scusa, no, ho sbagliato, mi è scappato il dito, mi dispiace. Ci uh, puoi tu puoi dire, tu puoi dire uh, figlio di puttana? Figlio <laughs> <laughs> di puttana. Please can you say porca madonna? No, da porca It's like. Uh... Okay. Do you say pasta? It's a type of pasta porca anodam. Pasta alla porca anodam. Please can you say netax is gay? Because I'm gay but my fans don't believe me. If you want I can kiss your penis. <laughs> Ok, perché c'è una cuffia in testa? <ride> perché sono Favij. Guarda cosa faccio, io butto via tutte le mie armi e vado nudo <ride> Lancio di armi Go go go Vai vai, no! Non attaccatevi tra di voi però Ce n'è uno, ce n'è uno Dio, oddio! Vado, vado, vado! Oddio! Si! Sì. No! No!